Indietro! No! Che timing! Mi stavi censurando? La parte più bella! Meno male che ho stoppato! Mi stavi censurando, vai Gordon, distruggilo! Distruggilo! Quando ha cominciato a fracassare il computer non Volevi! volevi. Ero sotto shock! Guardalo! Ora che succedesse. Fatto. Lisa, sfogati a...